Quindi ci agganciamo a, al discorso di ieri, dove abbiamo dato una valanga di definizioni e qualche esempio sui grafi, e ieri siamo rimasti relativamente sul piano matematico. Adesso proviamo a spostarci gradualmente sul piano informatico. Quindi le due prime domande che ci poniamo sono i primi due punti di questo indice, di di, di, questo, di slide la prima è come facciamo a rappresentare, quali sono i metodi per rappresentare un grafo all'interno eh, delle strutture dati del nostro programma no? il metodo informatico e il secondo passaggio sarà eh, cominciare a conoscere una libreria che in, diciamo così, implementa al suo interno eh, queste tecniche e buona parte degli algoritmi di cui avremo bisogno sui grafi e che poi via via studieremo allora partiamo dalla prima domanda, eh, se io ho un grafo di E, no? vertici e, eh, e archi, come faccio a rappresentare questa informazione in una serie di strutture dati informatiche? Allora queste quattro citate qui in questa slide sono le scelte principali, poi chiaramente uno può sbizzarrirsi con la fantasia quanto vuole ma eh, sono scelte basate su liste o basate su matrici e in particolare le possibilità di rappresentazione basate su liste possono essere la lista di adiacenza o la lista di incidenza quelle basate su matrici si chiamano matrice di adiacenza e matrice di incidenza ancora una volta adesso vedremo qualche esempio no, relativo a queste quattro io ho messo in grassetto quelle liste di decenza e matrice di decenza perché sono quelle che in realtà almeno nella pratica eh, si usano di più la lista di incidenza e la matrice di incidenza sono più per casi particolari vedremo poi alla fine qual è la complessità dell'utilizzo di questo tipo di varie alternative allora vediamo di capire con esempi di che cosa si tratta. Allora io ho preso quel grafo indicato lì sopra, un grafo di nove nodi, se non sbaglio, 9 vertici, 4, 2, 6 e 3, 9, etichettati con le lettere dalla A alla I. Un modo, e quindi ho 9 vertici, che in qualche modo devo conoscere. E poi ho una serie di archi, in questo caso è un grafo lo vediamo non orientato e non pesato gli archi non sono orientati e non hanno l'indicazione di nessun peso, nessuna etichetta quindi l'unica informazione che dobbiamo rappresentare è dato un vertice, ad esempio il B, quali sono gli archi incidenti su B ho detto in altri termini quali sono gli altri vertici che sono adiacenti a B stesso allora, questa informazione la posso dare, detta così come l'ho detta a parole, mi sto chiedendo, dato un vertice B, dammi l'elenco degli altri vertici adiacenti a B. E questa potrebbe essere una struttura di questo genere. Io ho nove nodi, che sono questi, a ciascuno di questi nodi di partenza, o vertici, associo una lista, la lista nella quale vado a registrare l'elenco degli altri vertici adiacenti a quello considerato quindi per il primo vertice A ho la lista BC perché dice che ad A è adiacente B e ad A è adiacente C per la seconda lista, per il secondo nodo B ho la lista ACDE perché al nodo B sono adiacenti sia A che C che, che E che D e così via quindi avrò, se ho un certo numero di vertici avrò tante liste, tanti quanti sono i vertici in ciascuna lista avrò tanti elementi, tanti quanti sono, gli adiacenti di quel vertice, ossia il grado di quel vertice. E questo è un modo di rappresentarlo. Possiamo cominciare a immaginarci dal punto di vista algoritmico cosa è comodo e cosa è scomodo a fare. La a sinistra rappresenta la stessa informazione sotto forma matriciale invece costruisco una matrice quadrata in questo caso 9 x 9 perché 9 è il numero di vertici e a ogni riga e a ogni colonna faccio corrispondere uno specifico vertice e poi gioco sugli incroci un elemento che nell'incrocio di una certa riga che corrisponde a un vertice e una certa colonna che corrisponde a un altro vertice conterrà 0 oppure 1 conterrà 0 se tra i due vertici identificati dalla riga della colonna non c'è un arco, conterrà uno se invece c'è un arco. Per farla semplice, prendiamo il solito esempio del vertice B, corrisponderà alla seconda riga, quella etichettata con B, e andiamo a vedere dove sono gli 1. Gli 1 sono nella prima colonna, cioè vertice A, e questo 1 ci dice B è adiacente ad A. Poi andiamo avanti, B è adiacente a C, B è adiacente a D, B è adiacente a E, e poi B non è adiacente né a F, né a G, né ad H, né a D. Questo è un grafo semplice, quindi senza cappi, per cui la diagonale è sempre 0. Deve essere 0, perché un vertice non è adiacente a se stesso se il grafo non ha cappi, non ha dei loop. Quindi sono due modi diversi, deve presentare la stessa informazione, informazione che partendo da un vertice posso conoscere tutti quelli adesso adiacenti io qua l'ho fatto per righe ma se lo facessi per colonne è esattamente la stessa cosa infatti si vede che questa matrice è una matrice simmetrica perché il grafo è un grafo non orientato quindi scambiare il ruolo delle righe e delle colonne è come scambiare il ruolo del vertice di arrivo e del vertice di partenza di un arco ma se il grafo non è orientato non cambia nulla eh, vabbè, qui ci sono altri esempi più semplici. La lista di adiacenza è un grafo non orientato. Eh, ne ho fatto un esempio più semplice per poter fare le varie varianti. È eh, esattamente la stessa di prima, stessa rappresentazione. Dal vertice 3 è adiacente al 2 e al 4. Quindi vedo il vertice 3 adiacente 2 e al 4. Eh, in questa rappresentazione, una anomalia allora, o particolarità è che ogni arco. Che nel grafo rappresentiamo una volta sola, in realtà nella struttura dati ci compare due volte. Cioè per dire che c'è l'arco che collega 3 e 4, dovrò dire che nella lista dei decenti di 3 c'è 4 e anche dovrò dire che nella lista dei decenti del 4 c'è il 3. Quindi vedete che avete questi due elementi della struttura dati, quelli evidenziati, che messi insieme rappresentano l'informazione sulla presenza di quell'arco devono esserci sempre entrambi, quindi di fatto in questa struttura dati c'è un numero di, di oggetti, se pensiamo in Java, pari praticamente al doppio di quello che servirebbe. Però vabbè, questo ci permette di fare la ricerca in entrambe le direzioni. Mm? Um, vabbè, qui ci sono altri esempi, questo è un esempio di un grafo non connesso, ma non ha nulla di particolare, semplicemente le liste sono scritte in modi diversi, questo indica che in alcuni casi le liste di adiacenza possono essere anche vuote, nel caso in cui abbiamo dei vertici isolati, questo non c'entra col fatto che il grafo, chiaramente in un grafo non connesso possono esserci anche dei vertici isolati. Un grafo connesso, ogni grafo, avrà eh, grado almeno pari a 1. Ogni nodo, ogni vertice avrà grado almeno pari a 1. Ecco, se invece passiamo a un grafo orientato, cosa cambia? Poco, poco nulla, nel senso che l'idea di rappresentare delle liste che contengono i vertici adiacenti ad un vertice dato continua a valere. Semplicemente questa informazione non è più simmetrica. E quindi questo è un grafo orientato, dice quali sono i vertici adiacenti all'1? E beh, in questo caso adiacenti lo intendiamo come collegati in senso uscente cioè i vertici che posso raggiungere uscendo dall'1. In questo caso solo il 2, e lo rappresento con la prima lista da sopra. Quali sono i vertici raggiungibili dal 2? Eh, c'è il 3 e il 4, e quindi nella lista di agenza del 2 c'è il 3 e il 4. Da notare che nella lista di agenza del 3 non c'è il 2, perché non c'è l'arco contrario che da 3 torna verso 2. Okay, ma il criterio di rappresentazione è esattamente lo stesso semplicemente dato un vertice trovo l'elenco di tutti i vertici raggiungibili attraverso un passo seguendo l'orientamento degli archi è chiaro che diventa un pochino più difficile usando questa struttura a dire quali sono i predecessori cioè se sono sul nodo 4 è immediato dire dove posso andare posso andare in 5 e infatti la struttura dati me lo dice qua. Ma se io guardassi la struttura dati e mi chiedessi, ma nel nodo 4 da dove posso arrivare per arrivare al nodo 4? E la struttura dati non me lo dice direttamente. Dovrei fare una ricerca esaustiva su tutti i nodi per chiedere, quindi tutta la lista di tutti i nodi, per vedere dove ci sono dei 4. Se voglio sapere quali sono i vertici incidenti su 4, eh, lo trovo qua, però devo cercarlo, non posso partire dal vertice 4 e trovare. Trovo gli archi uscenti, cioè i nodi corrispondenti agli archi uscenti, ma non ho rappresentati i nodi corrispondenti agli archi entranti. Mi interessa o non mi interessa? Dipende dai casi. È una caratteristica che ci farà scegliere magari una rappresentazione piuttosto che un'altra. Questo è un altro esempio Io ho visto di una lista di racenza, in questo caso è stata disegnata in verticale perché in orizzontale occupava troppo spazio, ma... Di nuovo sono esempi che servono a chiarire. Ecco, st sugli stessi grafi possiamo applicare anche la matrice di adiacenza, quella che abbiamo visto prima già, che è una matrice quadrata, tante righe e tante colonne, quanti sono i vertici, la diagonale sempre piena di zeri, a meno che il grafo non sia un grafo con dei capi. e in tutte le altre caselle esiste un valore 0,1, a seconda che i due vertici corrispondenti alla riga e alla colonna siano connessi da un arco oppure non siano connessi da un arco Faccio anche questa è di facile lettura eh, poiché questa matrice è simmetrica e poiché il contenuto della diagonale in realtà è già noto dal punto di vista dell'occupazione di spazio di memoria in realtà a me interessa solamente memorizzare metà di quella matrice, la metà che stiamo vedendo, il resto si può ricavare. Quindi l'occupazione reale di memoria non è n quadro, ma è n quadro mezzi, giù di lì. Che però dal punto di vista asintotico, dal punto di vista della complessità asintotica, il crescere di n, n quadro, n quadro mezzi sono lo stesso numero, quindi non è che ci cambi di molto le cose. Sappiamo che se vogliamo possiamo risparmiare un pochino di spazio la matrice di adiacenza si può anche utilizzare nel caso in cui vogliamo rappresentare un grafo orientato quindi questa volta abbiamo le frecce, non solamente gli archi e come si rappresenta? E, eh, dovrò a questo punto fare attenzione bene alle righe e alle colonne dirò che le colonne, cioè scusate le righe quindi questi 1, 2, 3, 4, 5, la prima riga, la seconda riga, la terza riga rappresentano il vertice di partenza da cui parte l'arco, e le colonne, prima, seconda, terza, quarta, quinta colonna, rappresentano il vertice d'arrivo. Quindi un 1 messo qua sotto in questa posizione, significa che c'è un arco che parte da 5 e arriva a 2, che sarebbe quest'arco qui. Tra 2 e 5 invece archi che partono da 2 e arrivano a 5 non ce ne sono, non c'è, perché qui c'è uno 0. Quindi, di nuovo la chiave di lettura è la stessa, solo che non essendoci più simmetria, adesso questa matrice non è più simmetrica, devo fare attenzione a come lo leggo. E, eh, se io voglio leggere gli archi uscenti, quindi attraversare il grafo nella direzione delle frecce, Parto dalle righe e leggo le colonne, e trovo, gli uni, trovo quali sono le colonne corrispondenti agli uni. Ma con la stessa fatica potrei anche navigare il grafo al rovescio. Cioè, voglio sapere quali sono, la domanda che ci eravamo fatti prima, quali sono i vertici, che, gli archi che entrano in 4? E basta che io prenda la colonna 4 e vado a vedere quali 1 ci sono, e trovo la, la riga 2. Quindi, eh, attraversare un arco in avanti, attraversare un arco indietro, all'indietro, in eh, una struttura dati matriciale, ha lo stesso costo. In una struttura dati a lista, invece, ha un costo diverso. Eh, maggiore o minore? Boh, facciamo attenzione. Nel senso che per trovare sia i successori che i predecessori di un certo vertice, io in ogni caso mi devo scandire un'intera riga oppure un'intera colonna. e la lunghezza della riga o della colonna è pari al numero di vertici. Quindi è una complessità che è lineare nel numero di vertici. Giusto? Un grafo di 100%, ogni volta che voglio passare da un vertice ai suoi adiacenti, sia in avanti sia indietro, indifferente, dovrò scandire una riga o una colonna di 100 caselle. Invece, in una struttura lista, Se io voglio trovare il successore di un nodo, dovrò semplicemente scandire la lista associata a quel nodo. E qual è la lunghezza di quella lista? Beh, la lunghezza massima teorica è ovviamente il numero di nodi, ma la lunghezza effettiva è data dal grado del nodo. Quindi se ho 100 nodi, ma ogni nodo è collegato mediamente solo a 2, 3, 4 altri nodi, qui ho strutture di questo genere, no? dove ho tanti nodi, ma ognuno ha un numero di adiacenti basso, beh, la complessità nello scandire la lista è data dal, dal grado massimo dei nodi che posso incontrare. Quindi ho, in questo caso, una complessità che cresce linearmente col grado massimo dei nodi, dei vertici del grafo. Nell'altro caso cresceva linearmente col numero di vertici. Sono due quantità diverse, dipende da che grafo ho, se un grafo che ha la densità del 98% è uguale. Se un grafo che ha una densità invece dell'1 per 1000, allora avere qualche cosa che cresce col grado è più conveniente che avere qualcosa che cresce col numero di vertici. Viceversa però se vado in retromarcia, se devo andare a trovare i predecessori in un determinato nodo, dovrò scandirmi tutti Tutte le informazioni, quindi tutti gli elementi di tutte le liste. E quanti sono? Eh, sono pari al numero di vertici totali del grafo. Quindi, in una struttura di questo genere, l'attraversamento in avanti ha una complessità pari al grado del nodo. L'attraversamento indietro ha una complessità pari al numero totale di vertici, eh, sorry, di archi del grafo. Di edge, di archi del grafo. Totale. Devo guardare tutti non di vertici, di archi, quindi potenzialmente n quadro, anche qua dipende molto dalla densità, se la densità è elevata il numero di archi è effettivamente nell'ordine di grandezza del quadrato del numero di vertici, se la densità invece è molto bassa e vanescente, allora il numero di archi potrà essere limitato nell'ordine di grandezza del numero di vertici, dipende da quanto è limitato il grado. Quindi, vedete che si comportano in modo molto diverso dal punto di vista della complessità asintotica. e Quindi la scelta eh, tra una struttura e l'altra eh, dipende dal tipo di operazioni che dovremmo fare. Alcune sono più efficienti in un metodo, in, un, in una struttura, altre sono più efficienti in un altro. Mi verrebbe da dire, se non avessimo problemi di spazio magari converrebbe rappresentare il grafo con due strutture di esecenza, una normale e una rovesciata, nella quale rappresento invece l'informazione al contrario sugli archi. Allora troverei, diciamo così, il meglio di entrambi. Però devo essere un pochino più intelligente io a usare la, la, la struttura giusta. Quindi queste sono le strutture, come dicevo prima, di base, le più semplici, le cardinali. Poi di lì no, ci si può ad uh, andare a ottimizzare, a sbizzarrire, a trovare delle varianti. Ok. La struttura matriciale, ma anche quella a liste, si prestano poi a rappresentare anche dei grafi pesati. Un grafo pesato la differenza qual è? Beh, che il, la matrice non contiene più dei valori booleani 0, 1, ma conterrà dei numeri reali. O interi, ma la maggior parte dei casi sono reali che rappresentano il peso dell'arco stesso. Quindi 0 vuol dire nessun arco, 3 vuol dire esiste un arco e ha peso 3. Ho oh, questo nell'ipotesi in cui 0 non sia un valore lecito per il peso. Se invece esiste 0 come valore lecito, allora per indicare che non c'è un arco mettiamo un altro valore, un meno 1, meno, meno 12.300, cioè un, un valore sentinella, cosiddetto, cioè un valore particolare che non può essere confuso con un vero peso di un arco. Quindi, si generalizza facilmente. Eh, beh, qui c'è un altro esempio. E queste sono le due strutture dati, quelle che abbiamo visto, la lista e la matrice di adiacenza, perché l'informazione che registro è, dato un vertice, quali sono quelli suoi adiacenti. O la registro scrivendo in una riga di una matrice, o la registro creando una lista che contiene i riferimenti agli altri vertici. Poi esistono le altre strutture dati che si chiamano di incidenza. L'incidenza è il verbo il sostantivo che usiamo per dire che un arco incide su un vertice. Quindi mentre l'adiacenza è una relazione tra due vertici, un vertice è adiacente a un altro vertice, l'incidenza è una relazione tra vertici e archi. Quindi abbiamo una rappresentazione che tiene conto esplicitamente degli archi, gli dà un nome, li distingue. E quindi avremo, nel caso della rappresentazione matriciale, una matrice che ha tante righe quanti sono i vertici, ma tante colonne quanti sono gli archi. Il mm, numero di archi, nuovamente, è una cosa che tende, come complessità, a partire da un minimo pari al numero di vertici e un massimo fino al quadrato, in funzione della densità. Quindi una matrice che ci immaginiamo molto larga, no? con tantissime colonne. E metteremo un 1 nell'incrocio tra una riga e una colonna tutte le volte che quell'arco, quindi 3 in questo caso rappresenta l'arco, incide sul vertice rappresentato dalla riga. Allora, questa colonna 3 rappresenta il vertice numero 3, l'edge 3, scritto qua sotto, che collega il vertice 2 col vertice 5. Quindi l'edge 3, l'arco 3, avrà un 1 in riga 2 e un 1 in riga 5. Tutti gli archi dovranno avere esattamente due uni nella colonna corrispondente, perché ogni arco è incidente sempre a due vertici. O non c'è, o se c'è tra due vertici. E quindi nella colonna corrispondente a un arco devono esserci sempre esattamente due uni. Mai 3, mai 1, mai 0. Non avrebbe senso. Mentre invece per righe incontrerò tanti uni quanti sono gli archi incidenti. Quindi, ad esempio, il vertice 5 ha tre uni in corrispondenza dell'arco 2, l'arco 3 e l'arco 5 il che significa che il vertice 5 ha grado pari a 3 Ha 3 archi incidenti ok, questi archi incidenti a che cosa sono collegati? e un attimo, non lo so, a occhio, non te lo so dire devo andare un attimo a navigare la tabella io so che sul vertice 5 è incidente l'arco 2 e l'arco 2, andiamo un po' a vedere ah guarda, l'arco 2 è incidente anche al vertice 1 e quindi so che 5 è adiacente a 1 poi Vado avanti, 5 è, è incidente, o meglio, su 5 è incidente l'arco 3. Qual è l'altro vertice su cui l'arco 3 incide? È il vertice 2. Lo troviamo salendo qua. E poi sul vertice 5 è incidente l'arco 5. Qual è l'altro vertice su cui è incidente l'arco 5? Ebbè, eh beh, è il vertice 4. Lo vediamo nella casella subito sopra. È un po' complicato. Complicato no, un po' macchinoso. Diciamo che è un po' indiretto. L'informazione sull'adiacenza, quali sono i due vertici che si guardano, che si toccano, non è rappresentata esplicitamente in una matrice di incidenza. La devo dedurre. Quindi sia per questo motivo, per cui navigare un grafo rappresentato così è tutte volte macchinoso, sia anche per la dimensione, perché ovviamente questa matrice è sicuramente più grande della matrice di adiacenza, che si tende a usare poco questa rappresentazione. Però se ci pensiamo è l'unica rappresentazione che ci permette di rappresentare un multigrafo. In un matrice di adiacenza, io posso solo dire se due vertici sono adiacenti o no, cioè c'è l'arco o non c'è? E se ce ne fossero due di archi? Tra gli stessi due vertici? Non riesco a distinguerlo. Ho una casella sola in cui metto tutta l'informazione sulla adiacenza tra il vertice 2 e il vertice 5. Mentre invece qui, se ci sono due archi, beh, aggiungo una colonna, e eh, nella seconda colonna ci sarà di nuovo l'informazione che un altro arco, to, guarda caso, è adiacente alle stesse coppie di vertici di prima. Non è, non è un caso particolare. Quindi per un multigrafo servono informazioni di incidenza perché nei multigrafi ho archi multipli tra gli stessi vertici, quindi l'arco di per sé assume un'importanza maggiore e va rappresentato esplicitamente. Eh, anche la matrice di incidenza può essere usata per grafi orientati, in questo caso molto spesso si gioca sul segno del numerino, per cui io metterò un meno 1 in corrispondenza al vertice da cui l'arco esce e un più 1 in corrispondenza al vertice in cui l'arco entra. Quindi prendiamo l'arco 4, che non abbiamo ancora usato come esempio. L'arco 4 esce dal vertice 2 e entra nel vertice 4. Quindi l'arco 4 va da 2 a 4. Vediamo se è vero. Sì, l'arco 4 è questo. Parte dal vertice 2 e arriva al vertice 4. Quindi, una matrice di incidenza per grafi orientati, non pesati. Abbiamo in ogni colonna esattamente un valore pari a meno 1 e esattamente un valore pari a più 1. che rappresentano i due estremi orientati a questo punto dell'arco. E poi in ogni riga troveremo dei più 1-1 che indicano, ad esempio, il vertice 2 ha un grado pari a 4, un grado totale, di cui 2 di grado entrante e 2 di grado uscente. I valori negativi indicano i gradi uscenti i valori positivi indicano gli archi entranti, quindi contribuiscono all'indegree. O l'out degree rispettivamente quindi sì, anche questi si possono rappresentare facilmente, eh, eh, quali strutture scegliere? Beh, ad esempio, pensiamo a una lista di decenza: quanti quadratini e rettangolini abbiamo disegnato? nei nostri disegni dei grafi, per rappresentare un grafo attraverso una lista di adiacenza. E beh, c'erano tante liste, una per ogni vertice, e poi gli elementi delle liste erano uno per ogni arco, oppure nel caso del grafo non orientato, due per ogni arco, perché l'arco compariva due volte. Ma alla fine l'ordine di grandezza era pari al numero di vertici, cioè al numero di liste, più il numero di archi che complessivamente rappresentava tutti gli elementi appartenenti alle varie liste. Questa è la complessità sintotica. Nel caso della matrice di adiacenza, invece, la lo spazio occupato non dipende, non dipende dal numero di archi, perché la matrice ha dimensione fissa, data solo dal numero di vertici. Allora, quale conviene in termini di spazio? Poi non è detto che il spazio sia la misura più importante, ma in termini di spazio il confronto chi lo vince? Eh, dipende dal numero di A. Qui siamo dell'ordine di V al quadrato. Qui siamo dell'ordine di E più V. Allora se si avvicina V al quadrato, cioè una densità molto alta, allora hanno, occupano spazio simile. Ma se la densità è molto bassa, quindi il numero di archi effettivi è molto minore del numero di archi potenziali che è b al quadrato, la b per me b-1 diviso 2, ma b al quadrato come ordine di grandezza, beh, allora la lista di adiacenza è molto più conveniente in termini di spazio. Solo se la densità è molto bassa, si chiamano grafi sparsi. Se invece i grafi sono densi, cioè la densità è molto alta, e quindi il numero di archi è prossimo, o perlomeno simpaticamente vicino, al, numero, al quadrato del numero di archi beh allora le due rappresentazioni occupano praticamente la stessa memoria allora a quel punto magari preferisco una matrice perché è più comodo da usare eh, qui ho provato anche a indicare sotto qualche idea di complessità delle operazioni principali se ho una rappresentazione basata sulla lista di adiacenza e voglio sapere se due vertici sono adiacenti sì o no Cosa devo fare? Eh, devo andare a prendere, a trovare il vertice che voglio, uno di due, e a scandire l'intera sua lista di adiacenza. Quindi è una complessità che è data da un tempo costante, cioè trovare la lista del vertice che mi serve, più un tempo variabile proporzionale al grado del vertice. Queste liste sono lunghe o corte a seconda del grado di questi vertici. Nel caso di una matrice di adiacenza è un tempo costante. Prendi l'elemento di riga 3, colonna 8 e dimmi quanto vale. Leggo solo un dato, un valore. Quindi dal punto di vista del tempo di esecuzione la lista è un pochino più penalizzata rispetto alla matrice. La matrice tende ad essere un pochino più esosa dal punto di vista dello spazio ma un pochino più prestante dal punto di vista del tempo. E se io invece dato un vertice voglio conoscere tutti gli altri vertici a lui adiacenti, quindi non trovare se ce n'è uno, il controllo di, di adiacenza, ma ho il vertice 3. Dimmi quali sono gli adiacenti del vertice 3. E allora in quel caso trovo la lista del vertice 3 e devo trovare esattamente gli elementi, avrò già lì pronta la risposta nella lista di adiacenza che sono i vertici esattamente adiacenti 3. E quindi la sua complessità è pari al suo grado. Mentre invece nella matrice di adiacenza sono un pochino più penalizzato perché io posso avere 100 vertici, ma quel vertice che mi interessa è adiacente solamente ad altri 3 Ecco, per scoprire quali sono questi 3 devo leggermi comunque tutte le 100 caselle della riga corrispondente. Devo comunque leggere tutta la riga intera. Anche di là devo leggere tutta la lista, ma la lista ha un numero di elementi pari al grado. Nella matrice, invece, la riga ha un numero di elementi pari al numero di vertici. e quindi è al vantaggio che è costante non dipende dal grado ma lo svantaggio è che questa costante è più grande rispetto al grado soprattutto se il grafo ha una densità bassa vi risparmio i ragionamenti sulla matrice di incidenza perché tanto si usa poco eh, però far, potete farveli se volete vabbè, queste sono le rappresentazioni possibili Cioè tu hai un grafo disegnato sulla carta e dici, vabbè, adesso devo fare public che cosa, eh, per rappresentarlo. Eh, posso farlo con le liste, quindi con una, di fatto un array di liste, nel caso della lista di decenza, oppure con un array bidimensionale. Oppure farmelo fare da qualcun altro, eh, che è un po' sempre il nostro approccio, quando possiamo trovare una libreria che lo faccia e magari lo faccia bene. Allora, questa libreria, che noi useremo d'ora in avanti, quindi non ci mettiamo mai a costruire, così come non ci siamo mai messi a costruire l'hash table a mano, ma abbiamo usato le strutture dati delle collection, ecco, nelle strutture dati delle collection di Java i grafi non ci sono, perché non sono collection, e quindi ho trovato questa libreria che di fatto è, forse l'unica, forse la più ricca, tra quelle open source, eh, che è in grado di rappresentare e gestire i grafi. La libreria si chiama JGraphT jgraph t, con una t finale da non confondere con un'altra che si chiamava jgraph che adesso è diventata in realtà jgraph x perché dalla versione 4 alla 5 ha cambiato nome che non c'entra niente ma è molto più famosa la jgraph ora la jgraph x serve per disegnare dei grafici okay, grafico torta, grafico barre, eccetera eccetera non c'entra niente con JGraphT che invece gestisce l'oggetto matematico grafo. Ah, quindi si scarica un suo sitarello jgrapht.org da cui ci sono quattro informazioni in croce e tutti i link però per scaricare la documentazione e la libreria stessa. Ehm, è una libreria che segue abbastanza bene. No? Le linee guida, il modo di pensare che abbiamo ormai appreso lavorando con le collection, perché di fatto è, fa uso forte di interfacce, quindi tipi generici e di generics, eh, di parametrizzazione del grafo. Quindi a differenza di altre librerie, altri pacchetti che magari si usano più, per dire, in ricerca operativa, dove tutto è molto astratto e quindi il grafo è rappresentato tramite un insieme di numeri interi, punto, eh, qui invece il vertice non è un numero intero ma è un oggetto Java di un certo tipo eh, così come una lista non facciamo solamente liste di numeri ma liste di oggetti anche qua creeremo dei grafi i cui vertici e i cui archi sono oggetti e quindi li possiamo personalizzare è molto più comodo che non avere delle strutture dati basate su oggetti e poi il grafo rappresentato solamente su numeri e doverci fare il mapping a mano avanti e indietro questa si integra abbastanza bene con la filosofia di Java come, come libreria il sito è questo qua che vi ho indicato jgraft.org, l'ultima versione è la 0.9.1 che si può scaricare andando andando dove è andato qua download e ci scarica un file zip che al suo interno cosa contiene? Eh, ve lo faccio vedere che l'ho scaricato ieri jgraph contiene la cartella JGraphT al suo interno ci sono tre sottocartelle source è quella che ci interessa di meno è il sorgente Java della libreria stessa quindi se vogliamo andare a vedere ma loro come hanno implementato quella determinata cosa se fossimo curiosi potremmo andarlo a leggere eh non è particolarmente complessa da leggere, quindi stanno le parti proprio più legate alla rappresentazione del grafo. Lib invece contiene, è la parte che ci interessa di più, che contiene una serie di jar, di librerie jar già compilate, che possiamo aggiungere al nostro progetto. E in particolare quella che ci interessa per lavorare, che contiene tutti gli algoritmi principali, è questa libreria core. 0.91 0.91090, insomma la versione che avete scaricato. Questo è il file da inserire nel vostro progetto. Non fatevi fregare nel copia e incolla, nel senso che jgraph.zip è l'archivio che contiene tutto. Se aggiungete questo al vostro progetto poi vi lamentate con me che non vede le librerie, okay? come è già successo col, col, col connector Java. Invece dovete aprire l'archivio, fare questa fatica immane aprire l'archivio ed estrarre dalla cartella lib il file jar eh? jar non tar non zip eh? jar con la j come jar Ok? questa è la libreria che ci serve e che dobbiamo aggiungere al progetto poi la documentazione di tutta la libreria è anche nella cartella javadoc sempre dentro lo zip qui se volete in locale potete anche navigare estraendola ovviamente perché adesso sto navigando all'interno dello zip estraendola in una qualche cartella potete andare a vedere o potete dire a Eclipse di andare a leggere la documentazione lì mm? ok eh, qui c'è la differenza tra Windows e, e Linux in realtà la differenza è minima nel senso che uno è compresso con zip e l'altro con targz ma non cambia nulla il contenuto è esattamente identico eh? non ci sono versioni diverse quindi dice qui ma manca il Mac è uguale, scarica quella che vuoi l'importante è che poi spacchetti il, il, il, il tar con la T core non c'è molto altro se non appunto il link che c'è qua al Java Doc che contiene la documentazione di tutta la libreria di tutte le classi che poi a piccoli pezzettini digeriremo. E questo è lo strumento che cominciamo a conoscere adesso. Allora, questa libreria JCR, Ah, scusate, ancora una micro cosa. Le altre librerie, gli altri jar dentro questa... Eh, questa directory lib praticamente non, non useremo mai eh, il primo e l'ultimo, jgraph e jgraph x vedete che manca la t al fondo sono delle piccole classi, piccoli insieme di classi che serve per, eventualmente per collegare jgraph t quindi la lavorazione sui grafi con la libreria grafica di visualizzazione con la jgraph però dalla versione 2 si chiama JGraphX, la versione precedente si chiamava JGraph senza niente. Quindi sono, hanno un po' di classi di raccordo. Noi questa parte di visualizzazione purtroppo non riusciamo a usarla perché JGraphX è pensata per la libreria grafica Swing e non esiste una versione per JavaFX. L'ho trovato ieri, ma continua a non esserci: e continua a non avere nessuna intenzione di farla. Quindi, questa parte qua, che sarebbe anche carina, vedere farsi disegnare questi grafi, purtroppo. Non riusciamo a farla. Eh? Eh, mentre demo contiene, se volete, dei programmini di esempio, ma è molto povera, vedete che è molto piccola, quindi non è che contenga molta roba. Eh? Eh, extra contiene delle estensioni, quindi delle classi in più, dei degli algoritmi in più soprattutto, che non sono quelli principali, e questa Uber di fatto è un jar che contiene tutto di tutto, cioè contiene tutti gli altri dentro. Se siete pigri mettete solo quello, ma in realtà per quanto serve a noi è sufficiente il core, eh? come è scritto anche nelle slide. Ok, dicevo, il core cosa contiene? Beh, contiene classi e package che stanno tutte sotto la radice orgjgraph sempre la t, la pronuncio sempre con enfasi, così non ce la dimentichiamo, e eh, ci so, la classe, cioè il package principale contiene le classi principali e le interfacce principali. Poi ci sono i sottopackage, ad esempio .arg, contiene gli algoritmi per ricercare, eh, trovare cammini, trovare distanze, eccetera eccetera che poi alcuni di questi andremo a conoscere poi ci sono dei, una sottoclasse Traverse salto poi in fondo ma perché vado in ordine di complessità che serve per attraversare il grafo quindi fare delle, quelle che chiameremo le visite in un grafo partendo da un nodo, quali sono gli altri vertici che raggiungo e attraverso quali strade, quali cammini Ovviamente un grafo non è una struttura lineare come una lista che la posso attraversare solo in, un, in una direzione, in un modo. Un grafo, se è una struttura ramificata, posso avere metodi di attraversamento, di visita, diversi, che prediligono la velocità, l'ampiezza, il numero di nodi visitati, il numero di archi usati, insomma, lo vedremo. E poi esistono eh, due classi, eh, particolari due package particolari uno è graph graph contiene è, st è strano da leggere qua però bisogna capire come ragiona questa eh, libreria, contiene l'implementazione di vari tipi di grafi l'implementazione di che? di quali grafi? come fai a sapere di quali grafi ho bisogno? no, implementazioni nel senso di classe java nel senso che nella, nel package principale jgraph.t ci sono le interfacce il tuo grafo è un'interfaccia per, per dire underrated graph, grafo non orientato. Questa è solo un'interfaccia che dice quali sono i metodi che deve avere un grafo non diretto. Poi da qualche parte qualcuno deve implementare delle classi reali che rappresentino quel grafo. Ecco, queste classi reali sono dentro il sotto package graph. Poi c'è un altro package che a volte può essere utile per fare debugging, lo sviluppo, è il package generate che contiene dei metodi per generare dei grafi. Dammi un grafo completo di, con sette vertici. Pum, lo genera. Dammi un grafo casuale con densità 0,5 usando questi vertici. Pum, me lo genera. Quindi genera una serie di grafi dalle proprietà note, sintetici, finti, no? Non partendo da dati reali, ma possono servire per testare un algoritmo, mi faccio generare dei grafi, magari anche più grossi, e così vedo come funziona. Ok, partiamo dal, dal basso, però, dalla rappresentazione. Gli oggetti, le classi che rappresentano i grafi. Allora, eh, un grafo matematicamente è un insieme di vertici e un insieme di archi. In JGraphT esiste la nonna delle nonne di tutte le interfacce, quindi al livello più alto, che si chiama Graph. Graph è un'interfaccia parametrica generica con due livelli di genericità. È generica rispetto all'oggetto che rappresenta il vertici e generica rispetto all'oggetto che rappresenta, il tipo di oggetto che rappresenta gli archi. Quindi io voglio avere un grafo in cui i cui vertici siano città, allora definirò qualche cosa che implementa grafo di city, virgola, e poi l'oggetto che rappresenta l'arco. Quindi è abbastanza normale per noi fare in modo che i vertici del grafo siano gli oggetti del nostro modello. Gli oggetti che per noi rappresentano i vertici. Se è un grafo di città, eh, il V sarà city. C'è un grafo di corsi, di laurea, e vista la corso, e così via. Quindi da quel punto di vista è come fosse una collection, basata su oggetti miei, di tipo mio, qualunque, vertici ed archi. Quindi devo definire un tipo di oggetto per il vertice, ma questo normalmente ce l'ho già, è già il dato su cui lavoro, e poi un tipo di dato per le archi. La libreria definisce già due tipi di dato per gli archi nel caso in cui non serva qualche cosa di più speciale. L'arco normale o l'arco normale pesato, default edge o default weighted edge. Quindi se io voglio rappresentare dei grafi pesati o dei grafi non pesati, dove il peso è semplicemente un numero reale, mi bastano, non ho bisogno di definire delle classi mie e uso queste. Uh, default vuol dire orientato o non orientato secondo il tipo di grafo eh? quindi il tipo di arco di base per il grafo che sto rappresentando se invece ai miei archi voglio associare delle informazioni in più eh, avrò allora, bisogno di oggetti miei che deriverò ovviamente per sottoclasse da uno di questi due a seconda che siano pesati o no e poi dopo, ci, una volta che ho la sottoclasse ci aggiungo tutte le proprietà che mi servono ma in molti casi ci basteranno questi L'interfaccia graph, dicevo, è quella più alta, da alto livello. Le... Ha tre sottointerfacce principali, qui sono tutte tre sottointerfacce di graph, e quindi anche loro hanno i livelli di genericità VE, vertice arco, che si chiamano directed graph, undirected graph e weighted graph. Quindi grafo orientato, grafo non orientato, grafo pesato. Combinabili in qualche modo tra di loro nel senso che io posso avere un grafo, un directed graph, che basta, e allora sto orientando un grafo orientato e non pesato. Oppure una classe che implementa entrambe le interfacce, direct e equated. Allora in quel caso avrò una classe che implementa un grafo orientato e pesato. L'unica cosa che non posso fare è derivare contemporaneamente da direct e indirect, perché sono esattamente una quantità dell'altra. Weighted graph è un'interfaccia aggiuntiva, da solo non dice nulla, che si aggiunge, si sovrappone ad erected, o si sovrappone ad undirected per dire, guarda che questo grafo, orientato o non orientato, è anche pesato. Eh, vabbè, qui non la leggiamo, non è fatto per leggerlo, ma se lo volete leggere lo trovate nella eh, documentazione. Questo è il diagramma delle classi di queste tre interfacce. Questa è l'interfaccia graph e contiene tutti i metodi principali che applicheremo su tutti i grafi. Poi ci sono alcuni metodi invece che differiscono o che vengono aggiunti a seconda del tipo di implementazione. Ad esempio nel waker aggiunge un metodo solo che si chiama set and <coughs> e È imposta il peso dell'arco, che ha senso solamente se, se il grafo è pesato. E mentre invece per esempio nel caso dei grafi non orientati ho un metodo degree of e gradi in un vertice cioè, se invece il grafo è orientato avrà un in degree of e un out degree of e le uniche piccole differenze tra grafi orientati e non orientati sono la ricerca degli adiacenti e i gradi perché non esiste un grado unico ma esiste un grado ingresso e un grado uscita quindi sono pochissime differenze in termini di metodi utilizzabili queste sono invece le classi, queste sotto, sotto la linea gialla, le classi che implementano i grafi. Quindi abbiamo queste quattro grosse interfacce, cioè graph che ha quasi tutto e poi directed and directed weighted che mettono i puntini su lei. E la libreria org.jgraph.graphs, quindi sopra è org.jgraph.t, guardate i package. Sotto i package sono sono.graphs, sono le classi che implementano i grafi e sono tutte queste. Ci si perde un po', no? È abbastanza incasinato perché hanno dei nomi che non sempre sono ovvi. Tipo simple graph, è orientato o no? Boh, forse no, ma allora perché non hanno chiamato simple undirected graph? Cioè ci sono dei nomi che purtroppo sono rimasti dalle prime versioni delle librerie. Eh, per compatibilità non li hanno cambiati e eh, non parlano da soli queste classi allora io mi sono fatto il bignami no, forse non sapete più cosa sono i bignami voi, c'erano cioè, ancora le scuole superiori no, eh. i bignami erano dei librettini di 50 pagine che c'era riassunto dei progressi sposi delle... c'era il riassunto minimale che ti serviva per prendere se e mezzo di tutte le materie e no? bignami era l'editore di questi libricini che adesso Piazzando sullo smartphone non servono più probabilmente devo cambiare modo di parlare eh, diciamo così mi sono fatto il, il, il riferimento rapido allora queste sono le stesse classi di prima disegnate un pochino più brutte, più brutte che sono tutte le classi implementate dalla, da, dalla libreria le ho messe in questo modo dove si vedono questa è la notazione UML standard. La freccia tratteggiata punto all'interfaccia vuol dire che questa classe implementa quell'interfaccia. La freccia piena da una classe all'altra significa che questa classe è sottoclasse di quell'altra, no? Extends. Quindi tratteggiato implements e il pieno extends. Allora, io per trovare qual è la classe che mi serve, rispondo a tre domande. La prima domanda è, il grafo è orientato o non orientato? Allora, tutte le classi che implementano grafi orientati le ho disegnate qua a destra, nella metà destra della, della figura, della pagina. Tutte le classi che implementano grafi non orientati le ho disegnate a sinistra. Quindi, a seconda che sia orientato o non orientato, mi oriento, già butto via metà delle classi. Ho fatto una sorta di ricerca dicotomica. Poi, la seconda domanda che mi faccio è: è pesato o non è pesato? Allora, in questo disegno, i grafi pesati sono dentro la zona reale più la centrale, e i grafi invece non pesati sono nella, alla periferia, sinistra o destra. Ricordiamoci che alla domanda precedente, abbiamo già buttato via metà della figura. eh? Quindi stiamo solo guardando o la metà sinistra o la metà destra. Di queste due metà, ne stiamo, al secondo passaggio, buttiamo via ancora metà. E ci rimane solamente una delle quattro colonnine. Quattro colonnine che corrispondono a orientato pesato, orientato non pesato, non orientato pesato, non orientato non pesato. Se no ho sbagliato di qualcosa. E all'interno della colonnina come scelgo? In base alla molteplicità degli archi grafo semplice, multigrafo pseudografo o di tutto grafo non semplice che può avere sia archi che archi multipli, c'è cioè una sorta di multi più pseudo messi insieme devo dire che nella maggior parte dei casi staremo sul simple quindi sulla prima riga quindi ma voi a queste tre domande la risposta ce l'avete già perché sapete che tipo di grafo rappresentare allora tenetevi buone queste tre slide tutte le volte che volete creare un'istanza un di un grafo vi fate queste tre domande e in tre passaggi trovate esattamente la classe che vi serve questo dice tra l'altro che eh, simple graph questa in alto a sinistra è una delle più gettonate rappresenta grafi non orientati non pesati e semplici mentre invece simple directed graph è la sua controparte di grafi orientati non pesati e semplici questa qua in alto a destra sono le due più, più utilizzate oppure le loro, le loro versioni pesate che sono queste due quindi quasi sempre staremo sulla prima riga ma in ogni caso il meccanismo di scelta eh, è questo i metodi che queste classi offrono sono tutti uguali perché i metodi che offrono sono derivati solamente dalle classiche, dall'interfaccia che implementano. Okay? Ovviamente l'effetto le, eh, di questi metodi, il risultato di questi metodi, si comporta in modo diverso a seconda del grafo. Se io sono in un grafo semplice e cerco di aggiungere un arco che c'era già, non lo aggiunge. Se invece sono in un multigrafo e cerco di aggiungere un arco che c'era già, ne lo aggiungo in un, altro, in un secondo. Il eh, comportamento ovviamente è diverso se il grafo è orientato cercare gli elementi da A a B è uguale a cercare gli elementi da B a A se il grafo invece è orientato no eh? ovviamente implementano qualche cosa che sia coerente con ma il modo i metodi da chiamare sono gli stessi questi metodi fanno cose diverse quindi nella pratica come facciamo a costruire un grafo e lavorarci? il primo passo è capire qual è la classe implementativa che ci serve con questa Tema di colori, creare un'istanza del grafo dichiarata ovviamente col tipo giusto di vertice e poi aggiungere i vertici e aggiungere gli archi a questo grafo che inizialmente nasce a vuoto, come una collection. La creo e poi ci aggiungo gli elementi. Cioè, gli elementi questa volta sono di due tipi. Allora, aggiungere un vertice è facile, nel senso che c'è un metodo addVertex a cui passo un oggetto di tipo v, di tipo vertice, che è il mio oggetto, eh? non è, v non è org.jgrapht.vertice, è l'oggetto che voglio io, questo è un generics che viene applicato al grafo. E poi per aggiungere gli archi invece ho eh, un metodo ad edge che aggiunge un arco tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Questo è il metodo normale e funziona se io uso gli archi di default, quelli predefiniti. Se io usassi invece un arco mio, e come fa la libreria, il metodo addge a sapere come fare la creazione di questo arco? Perché è un oggetto mio. Allora in questo caso uso la seconda variante in cui passo, vedete come parametro, anche l'arco. Dico, tu guarda, questo è un oggetto di tipo arco. Te lo passo, per favore aggancialo a questi due vertici. Boolean, perché mi sembra tutto bene. Quindi nel primo caso funziona quando io ho dei vertici normali, uso i vertici default, oppure, uso, eh, oppure voglio creare io il vertice e quindi ti passo già il vertice per agganciare. Lo useremo molto poco, per non dire quasi mai. L'altro metodo è, nel caso dei grafi pesati, devo anche dare un peso all'arco l'arco è un oggetto di tipo edge e come faccio ad avere l'oggetto se non lo creo io beh, me lo restituisce l'add quindi l'add edge crea un vertice lo aggancia e mi restituisce il riferimento a quel vertice che può essere il parametro di set weight di set edge weight ovviamente tutto si basa sul fatto che quando io trovo gli passo un vertice di partenza e un vertice di arrivo questi vengono correttamente riconosciuti tra i vertici che prima avevo definito e inserito come vertici quindi requisito fondamentale almeno oggetti tipo E ma anche quelli di tipo V ma poi anche quelli di tipo E devono essere oggetti fatti bene implementare correttamente equals e score in modo che poi l'implementazione dei grafi abbia delle collection in cui quando vado a ricercare un vertice per, per agganciargli un arco lo sappia trovare con l'equals fatto bene quindi tutti gli oggetti devono essere fatti bene con il loro equals e il loro hash code ehm, proviamo un esempio allora, di questa procedura Allora, per un esempio di base possiamo prendere proprio un primo esempio molto semplice ehm, esempio grafico La faccio in Java semplice senza JavaFX Così non mi complico la vita Allora il primo passaggio è Aggiungere la libreria JGraphT Quindi io mi faccio una cartella Lib con tanta fantasia Dentro la quale eh, Aspetta che forse l'avevo già qua Eccolo qua Coppia. Trasferisco una copia <coughs> del jar, non dello zip, qua, lui mi dice, vuoi copiare, vuoi collegarlo, voglio copiare fisicamente, e quindi mi sono messo nel progetto la libreria, non basta, perché così semplicemente copiato un file, devo rendere questa libreria parte del cammino di ricerca delle classi, quindi, prendo il jar, tasto destro, build path, add to build path, e quindi questa volta compare un contenitore References Libraries, quindi librerie collegate al progetto, e questo è un riferimento alla libreria stessa. E a questo punto se la apro, mi fa vedere eh, tutti i vari package interni. Un'operazione che conviene fare anche, Una volta per tutte, perché poi di solito Eclipse se la ricorda se avete altri progetti che usano la stessa libreria, se vai nella configurazione del build path, vedi che qua, quindi sono andato sul progetto, build path, configure, ti fa vedere le librerie accessibili, Vabbè, il progetto stesso, la libreria di sistema, se ci fosse JavaFX ci sarebbe JavaFX e poi c'è questa. Se io vado in Libraries, di queste librerie mi fa vedere delle altre informazioni. Le informazioni che lui ha. Per ora è solamente il jar. Ecco, una cosa che è comodo fare, perché così abbiamo l'autocompletamento, abbiamo la documentazione, eccetera, è agganciare un javadoc a questa libreria. Dire Eclipse, visto che non la conosce questa libreria, abbiamo, gli abbiamo appena buttata dentro, dire guarda che il javadoc corrispondente si trova lì. E così tu quando devi scrivere... Allora andiamo su javadoc, facciamo doppio clic e dice, dov'è il javadoc per JGraphT core, bla bla bla, e io ho due scelte, o gli metto la url, quale url, quale indirizzo, questo, quello che navigherei normalmente via internet, Eclipse è capace di andarsi a leggere le cose lì, e se lavoro in modo connesso va benissimo così, ma se invece lavoro quando non sempre ho la connessione, allora posso dire, guarda che il javadoc è salvato in un archivio, da qualche parte, E qual è l'archivio? Lo vado a cercare, eh, dunque dov'è che l'avevo scaricato, qua, Dropbox, tecniche di programmazione, tools, librerie, jgraph-t, ho dato il percorso dello zip, all'interno di questo zip c'è la cartella javadoc, ok, quindi sto dicendo guarda che il javadoc lo trovi dentro questo zip che l'ho salvato qui e all'interno dello zip si trova dentro questa sottocartella. Fai validate per essere sicuro che lui trovi l'index.html che è il punto di inizio della documentazione se non lo trova vuol dire che hai scelto una cartella che non c'entrava niente. E fai ok. Quindi da questo momento in avanti hai accesso online dentro Eclipse anche alla documentazione delle classi. Che è sicuramente comodo. Allora, avendo a questo punto aggiunto la libreria, facciamo un, primo, diciamo una, un main di prova, nel quale proviamo a costruire un piccolo grafo, tanto per familiarizzarci con la libreria. Dunque, main m uguale new main. M. questo non c'entra niente ok allora immaginiamo di voler rappresentare ad esempio uno vabbè prendiamo un grafo di quelli di prima no? che avevamo usato negli esempi fatene dare uno, trovare uno è uno con le lettere questo qua Di pagina 16 allora è un grafo non orientato non pesato allora eh, definiamo una variabile di tipo non orientato non pesato undirected graph undirected graph è un'interfaccia Quindi qui posso definirlo, o, o già definire la classe, oppure come, come sempre meglio, lavorare a livello di interfaccia. Non conviene mai definire come interfaccia graph, perché poi non ho neppure poi i metodi per andare a prendere eh, gli adiacenti. Quindi scelgo indirect, in directed, oppure weighted, no? come interfaccia dell'oggetto da definire. E lo definisco come? Eh, scriviamo in italiano così ci ricordiamo che è nostro come una variabile di tipo underrated graph, a cui devo passare il tipo di dato che costituisce il vertice e il tipo di dato che costituisce l'arco. Allora, Nel nostro caso i vertici li vogliamo chiamare v1, v2, v3, e quindi il tipo di, vertice, il tipo di dato che costituisce il vertice è string. mentre il nostro arco è un arco normale, senza informazioni particolari, non orientato, quindi sarà un default edge. Default edge che è dentro off.org.jgraph.t.graph Qui ho definito la variabile, ovviamente devo creare ancora l'oggetto di tipo grafo. Normalmente si fa su una riga sola, però qui stiamo facendo il ragionamento un pezzettino per volta che era l'oggetto allora devo crearlo usando una delle classi concrete, delle classi implementative nel caso del grafo orientato scusate, cioè non orientato, non pesato è SimpleGraph quindi grafo uguale new SimpleGraph SimpleGraph che ovviamente è Dentro org.jgraph.t.graph come, come package Ha un costruttore Allora lui innanzitutto già Eclipse è riuscito a capire qual è il tipo parametrico di SimpleGraph Perché l'ha copiato dal nome della variabile cui stiamo segnando E poi Il costruttore ha bisogno di un'altra informazione Una variabile che chiama EdgeClass Cioè lui vuole sapere qual è la classe Concreta degli oggetti che rappresentano gli archi. Ma dici, ma è default edge, te l'ho appena detto. Eh Però magari io qua gli potrei passare un'interfaccia e non una, una classe, e lui non saprebbe che cosa farsene. Oppure, magari voglio, voglio che gli archi siano di qualche sottoclasse di questa classe qui. Questa è una classe che indica il tipo con cui li manipola ma un generics non mi basta mai per poter creare oggetti di quel tipo, mi serve per poterli usare, non per crearli. Quindi affinché le procedure interne al grafo possano creare esse stesse gli archi, gli oggetti tipo arco, devo dire perlomeno qual è la classe di cui, eh, di cui sono composti. E come faccio? Beh prendo il nome della classe, punto class. l'attributo class di una classe è un oggetto di tipo class che contiene le informazioni sulla classe stessa detto così sembra una scioglilingua eh, ma fa parte della reflection ti passo un oggetto che descrive qual è la classe che mi interessa per fortuna non abbiamo bisogno di capire molto di più semplicemente ti passo, ci serve l'oggetto che voglio usare come arco.class nel costruttore in realtà c'è un altro costruttore alternativo che prevede di passare non la classe ma una factory cioè ti dico, senti, non crearti tu gli oggetti, non ti dico di quale classi sono ti dico che tutte le volte che hai bisogno di un oggetto chiamo questo metodo della mia classe ti do, ti do io la classe che è capace di costruirli quindi anziché fare new chiamerai la factory però non vale la pena soprattutto se gli archi sono semplici e soprattutto se possono essere costruiti senza parametri senza ulteriori informazioni Ok, arrivato a questo punto abbiamo costruito un grafo, esiste ed è vuoto. Volendo io potrei anche stamparlo. Il, la classe grafo ha un metodo toString che è abbastanza furbo. Se io lo eseguo, adesso mi fa vedere una cosa che sembra uno smiley quasi, due occhi che mi guardano sbarrati, eh, in realtà il grafo è un insieme, una coppia di due insiemi, qui vedete le parentesi tonde esterne, ricordate, grafo uguale V E, quindi le due parentesi sono quelle che racchiudono V ed E, il primo insieme è l'insieme dei vertici, il secondo insieme è l'insieme degli archi, che sono per ora insieme vuoti. Però l'ha creato, non mi ha dato eccezioni, esiste ed è sano. Adesso proviamo ad aggiungerci dentro i vertici. Eh, allora, grafo.advertex v1. Qui passo oggetti di tipo string. Se il grafo non fosse di string, fosse di city, di città, allora passeremo new city di qualche cosa. Grafo.adVertex, vedete che anche nell'autocompletamento nell lui mi dice che il metodo adVertex vuole uno string. Come parametro. Uh, V2. Ovviamente nel 98% dei casi questi vertici non andiamo a mettere a mano, ma li leggiamo da un database fino a 5 devo andare, no? 2, 3, 4, 5. Ho aggiunto i vertici, per ora avrò un grafo che ha 5 vertici scollegati tra di loro, tutti e 5 isolati. Rappresentato così, questo è l'insieme dei vertici. Archi non ce ne sono. E gli altri li possiamo aggiungere con add edge che riceve come parametro che cosa? Due oggetti di stringa. Quindi V1 è collegato a V2. Attenzione che cosa fa questo metodo? Crea un nuovo oggetto di tipo default edge che farà qualche farà, non so come ha fatto questo oggetto, non mi interessa. Poi deve collegarlo. Questo oggetto v1, questo qua tra virgolette, è un oggetto di tipo string, che non è lo stesso oggetto di tipo string che c'è qua. Ho fatto due new diverse, due stringhe, diverse, quindi non c'è scritto new perché ho le virgolette, non perché abbiamo le stringhe così, c'è cioè il è dedicato. Ma qui c'è un oggetto, qui c'è un altro oggetto il cui metodo però equals dice che questi due oggetti sono uguali e il cui è coda è identico questo è l'unico modo che ha il metodo addendi di andare a ripescare, dato un oggetto che riceve qual è quell'oggetto che speriamo sia unico all'interno dei vertici che è equals a lui che sia uguale a lui quindi lui in realtà non crea un arco su questo oggetto che gli passo ma crea un arco sul vertice che è equal a questo oggetto. Poi può essere che sia lo stesso, in alcuni casi lo è. Perché ripassiamo, magari navighiamo la collection di oggetti e li ripasso lo stesso. Ma il ragionamento che lui fa è di andare a cercare nell'insieme di vertici uno che sia uguale a questo. Fa una ricerca dentro una collection e la stessa cosa ad edge. Abbiamo detto da 1 a 5, e qui ci vuole un po' di pazienza. Possiamo anche prendersi una licenza poetica e dire che il grafo che facciamo è leggermente diverso, quindi un po' più corto. A due, a quattro, da 2 a 4, da 4 a 3. Fermiamoci qua per il momento. Manca ancora qualche arco. Allora, il grafo è un grafo non orientato. Perché, per cui uno potrebbe chiedersi ma se aggiungo l'arco da 1 a 2 devo anche aggiungere quello da 2 a 1 no la libreria lo sa che il grafo non è orientato quindi se internamente una struttura dati tipo una lista di adiacenza che deve aggiungere due volte la fa lui mm. c'è una domanda scusami dimmi ho eh, voluto nulla o da un'eccezione vediamo subito la documentazione Allora dice, se cerchi di aggiungere un arco che c'era già, il metodo non cambia il grafo e ritorna null. The source and target vertices must already be contained in the graph. Quindi se il grafo non c'è, deve esserci, se non ci sono, ritorna il legal argument exception. Quindi null è quando cerchi di aggiungere un arco che c'era già. E il grafo non è multiplo e quindi quel quell'arco non viene aggiunto e ti dice che non l'ha aggiunto. se invece cerchi di collegare a un vertice che non esiste hai un'eccezione ecco se io facessi il run di questo finalmente mi fa vedere il grafo un grafo completo questo è l'insieme di vertici, lo stesso di prima e poi ci sono gli insiemi di archi c'è un arco che va da V1 a V2 un arco che va da V1 a V5 un arco che va da V2 a V4 e da V4 a V3 Poiché il grafo non è orientato, non stupiamo, in questo caso non è successo. Ma non stupiamoci se noi inseriamo un arco da V2 a V4 e lui me lo stampa come l'arco da V4 a V2. È la stessa cosa. No, dipende poi internamente come li memorizza. In questo caso li ha stampati esattamente come li avevo inseriti. Altro dettaglio implementativo, come fa lui a stampare V1? Chiama il metodo toString del vertice quindi per poter debuggare e vedere che cosa succede è importante che i nostri oggetti che usiamo come vertici abbiano un toString fatto bene che è stampato il quale, sapete che il toString di default stampa l'indirizzo esodecimale di memoria in cui si trova l'oggetto ci andiamo a nozze eh? quindi ricordiamoci sempre di definire non solo hash code e l'equals ma anche il toString in modo da poter vedere il grafo almeno nelle fasi di debugging Ecco, una volta che, che il grafo è creato, eh, posso interrogarlo, posso farci delle operazioni. E quali sono le operazioni che, che posso fare sul grafo? Beh, le vado a cercare, vi dico, non abbiamo tempo di vedere tutte, ma vi dico solo due posti in cui andare a cercare le operazioni. Una è l'interfaccia graph. L'interfaccia graph, che è ovviamente la, la nonna di tutte queste classi, ha questi metodi. Ad edge lo conosciamo, ad vertex lo conosciamo e questo è per creare il grafo, ma poi per interrogarlo. Allora, ad esempio, ho un edge set che mi restituisce un set di tutti gli archi, e un vertex set qua sotto che mi restituisce il set di tutti i vertici. qui se voglio poi più avanti iterare per ogni vertice e fare una certa cosa, vado a prendere il vertex set dal grafo e mi dice qual è l'insieme dei vertici. Poi, dato, da, dato un arco, dato un vertice, scusate, mi ritorna edges of. Quali sono gli archi incidenti ad un dato vertice? Quindi ti passo il vertice e mi dai gli archi incidenti. Nel caso in cui eh, il, il grafo sia orientato, dato un arco mi dice qual è... Il vertice di partenza e il vertice d'arrivo di quell'arco, E eventualmente nel grafo in cui sia pesato, invece, mi dà il peso del dell'arco stesso, scusatemi, per ogni arco. Quindi questi sono i metodi principali, no? pensate un po' come i vari metodi get o contains delle, delle collection che mi permettono di interrogare il grafo in quanto tale. Poi, a livello più basso posso avere la collection degli archi, dei vertici e la collezione degli archi separatamente se voglio enumerarle in qualche modo. Eh, non c'è un metodo che, dato un vertice, mi dice quali sono i vertici adiacenti, mi dice quali sono gli archi, però poi dall'arco devo passare al vertice, andando a, a chiedermi il target, eccetera. No? Perché questi qua sono generali, devono funzionare per i multigrafi, devono funzionare per i grafi orientati e non orientati, e quindi la domanda, dato un vertice, dammi gli altri vertici, non sempre ha senso. E quindi esisterà tutta una serie di casi in cui questi metodi sono belli, ci piacciono, ma sono un po' troppo di basso livello per noi. Allora, per questo motivo, dentro il package principale, c'è anche una classe, Graphs. Quindi Graph senza niente è l'interfaccia madre. Graphs è una classe astratta è pensa, diciamo, una classe fatta di tanti metodi estratti, vedete che hanno tutti statici, cioè statici. Quindi non ho mai bisogno di istanziarla questa classe, graphs, con la S, ma userò i suoi metodi, graphs.qualcosa Allora, ad esempio, eh, che ne so, c'è neighbor list of, userò graphs, graphs punto, neighbor list of, e ti passo un vertice, e mi istituisce la lista degli altri vertici. Facendo cosa? Beh, facendosi dare gli archi, e poi di ogni arco andando a prendere l'estremo opposto. Fa in tre righe quello che dovremmo fare comunque noi, ma lo fa in un metodo. Quindi questi sono metodi di utilità. Ovviamente, essendo metodi statici di un'altra classe che non c'entra niente col mio grafo, dovranno ricevere come parametro, ovviamente, il grafo, il riferimento al grafo stesso. E quindi, anche qua c'è una manciata di metodi che sono quelli principali per poter interrogare, di fatto muoversi dentro il grafo, da un arco a un altro, eccetera, eccetera. Così come c'è un metodo edge che mi permette di aggiungere un arco e, contemporaneamente se tagli anche il peso perché altrimenti dovrei fare due istruzioni diverse e ricordarmi qual è l'oggetto di tipo edge ritornato eccetera così come una cosa molto comoda è add all vertices perché tipicamente l'elenco di vertici noi ce l'abbiamo tirato su in una collection da un database e poi dovrei fare un add vertex uno per uno dentro una... non muoio eh però dovrei fare un ciclo in cui uno per uno questi vertici vengono aggiunti mentre invece questo metodo è un po' come l'add-all della collection gli passo il grafo gli passo una collection di vertici e lui me ne aggiunge tutti beh, di fatto è una, questo è un metodo una delle implementazioni di due righe che fa semplicemente un for niente di più però se lo fa lui è meglio che farlo noi quindi diciamo così i metodi di base per muoversi dentro i grafi li trovate o nelle metodi implementati dichiarati dall'interfaccia graphs più quei pochissimi implementati dalle sottointerfaccia oppure i metodi di utilità implementati come metodi statici della classe graphs. Ok? Questo è l'ABC ovviamente. La prossima volta proveremo a fare qualche esercizio eh, un po' eh, più realistico. Io mi ero preparato, però oggi diciamo che non ho tempo di iniziarlo, evidentemente. Un eh, esercizio, eh, ci, eh, accennavamo ieri, no ieri quando ci siamo visti, martedì, al, eh, al problema degli stati confinanti, no? quindi sono riuscito a trovare, poi ve lo racconto, un dataset che mi dà l'elenco di tutti gli stati tutte le nazioni del mondo e quale confina con quale, e quindi potremmo effettivamente costruire questo grafo, vederlo, attraversarlo, vedere che cammino fare, da qua se vogliamo andare in, Azer in Azerbaijan, eh, quali sono i percorsi possibili, o giochini del genere, ma vi chiedo di aspettare martedì. Adesso qua facciamo intervallo, poi arriva a Squillero e invece fa l'esercitazione come già accennato prima.